Ok, allora, dedichiamoci a questo esercizio. <coughs> Avete già capito che a me piace strutturare i programmi in, perché mi in funzioni, perché mi semplifica la vita e mi obbliga a eh, pensare un po' di più ai vari passaggi, tenerli separati, piuttosto che non mettere tutto insieme in funzioni eh, particolarmente contorte. No? Ed è un'abitudine... Al di là di fare funzioni, ma quello di mantenere, diciamo, le varie cose separate, molto chiare, è un'abitudine che mi piacerebbe, no? che coltivaste anche nei, nei vostri lavori. Poi, a volte nella fretta non sempre si riesce ad avere idee chiare, ma eh, a volte conviene fermarsi e dire un attimo, ragioniamo piuttosto che aggiungere codice a, un, a una parte che già non conosco bene. No? E ricordatevi sempre che esiste il debug, per cui adesso... Su, qui su questi esercizi è difficile che faccia errori grossi, ma potrebbe capitare, ma se non vi quadra, se non vi quadra cosa fa il programma, prima di... e siete convinti che fosse giusto, che avesse senso, prima di andare a modificare o aggiungere, verificate sempre perché non funzionava, cosa c'era che non andava, ok? Piuttosto che non dire, ah ma non va per questo motivo totalmente inventato, totalmente arbitrario e cominciate ad aggiungere codice per compensare un errore che non c'era ok? quindi veramente prima di correggere un errore dovete verificare che quello sia ci sia effettivamente l'errore e quindi trovare perché non funziona e normalmente il debugger aiuta parecchio ok, allora veniamo noi ehm, dobbiamo innanzitutto leggere questi personaggi ma questo è facile perché allora mi definisco la mia funzione leggi personaggi Nome file. Allora questo direi che è il lavoro ottimo per il dictionary reader, per, la, per il, il modulo CSV con la funzione dictReader che già legge un file e mi restituisce una lista di dizionari. No? Quindi se mi ricordo questo, io semplicemente potrò aprire il mio file in modalità lettura, encoding, ops, encoding uguale UTF8, e poi eh, creare la classe reader come csv.dictreader su F. Il dict reader senza, se, non, se ricordiamo, se non specifico ehm, il campo field names, quindi eh, lui prende i nomi dei campi dalla prima riga del file, che è esattamente ciò che volevo. Devo però eh, specificare che il mio file è separato da punte virgola e non da virgola, che sarebbe diciamo così, la, il separatore di default che lui si aspetta e se non sbaglio si chiama delimiter. E punto e virgola a questo punto il reader eh, è un oggetto che ad ogni iterazione mi restituisce non più una stringa no, eh, come farebbe un for line sul file non una lista come farebbe un eh, csv.reader normale ma già un dizionario e quindi potrei avere crearmi una lista personaggi uguale lista, lista vuota for eh, personaggio in reader personaggi append personaggio return personaggi e chiudiamo il file, f.close. Quindi, se vogliamo testare questa funzione, eh, personaggi uguale leggi personaggi di eh, personaggi.txt personaggi e calchiamo il main e lui mi legge e mi stampa una cosa di questo genere quindi una lista dizionario Adesso purtroppo qua le chiavi del dizionario sono... beh, questa è la print che fa questo lavoro, che mi stampa le chiavi in ordine alfabetico, mentre probabilmente nel dizionario le chiavi sono stampate, sono memorizzate in ordine di colonna. Questa è la, la, la pprint, mettiamo una print normale perché almeno vediamo, esatto. Lista di dizionario, nome sesso, colore capelli, lunghezza capelli, eccetera, eccetera, virgola, secondo dizionario e così via. E qui ci sono i 24 personaggi, vedete che come chiave è già stata usata quella presa dalla prima riga del file. Volendo queste tre righe, eh, si potrebbero anche... Allora volta condensare, perché qui stiamo eh, prendendo un contenitore, che è il reader, il lettore CSV, e stiamo estraendo uno per uno gli elementi del contenitore e li stiamo trasformando in una lista. Però noi sappiamo già creare una lista partendo da un qualunque contenitore, no? basta usare la funzione list. Quindi in realtà queste tre righe si potrebbero sostituire con la funzione list, reader, e ci pensa la funzione list ad andare a esaurire, a navigare dentro il contenitore prendendo gli elementi e usandoli per costruire la lista. Quindi in questo caso la lettura del file usando le funzioni giuste era letteralmente tre righe di codice. Quindi questo è, se vogliamo, un trucco per evitare. Se, se quando itero su, una, su un contenitore devo semplicemente poi mettere i risultati dentro una, una lista, effettivamente la funzione list, lo, che usiamo che ne so, per prendere un set convertito in una lista, per prendere una lista fanno una copia, lavoro con qualunque tipo di contenitore e un file è anche su un contenitore. Se invece non ci ricordiamo il CSV Reader, eh, lo possiamo sempre fare a mano, eh, questo lavoro. Non c'è problema. Leggi personaggi. Stupida. Eh, apre il file, chiude il file. E cosa, cosa dovrò fare in questo caso? Okay? Dovrò leggermi la prima riga del file e usarla per memorizzarmi i campi, i nomi delle colonne. Okay? Quindi la prima riga, Quindi, facciamo la stessa operazione senza usare il modulo CSV, okay? perché magari poi il giorno dell'esame non ci ricordiamo o non siamo sicuri. Allora, cosa faccio? Leggo la prima eh, riga che contiene i nomi dei campi. Questa qui, no? E mi, mi creo una lista con questi elementi. Bene, allora, i nomi dei campi non saranno altro che gli elementi della prima riga, quindi f.readline, senza il barra n, divisi in corrispondenza dei punti e virgola poi fatto questo devo bere tutte le altre righe del file okay. f.readline legge la prima riga la prossima riga ma è la prima, il file è appena aperto e poi faccio lo split sui e virgola in questo caso non avevo virgolette, non avevo altri caratteri particolari, quindi direttamente il risultato dello split mi dà già le stringhe che mi servono. Ovviamente se mi ricordo di togliere il barra n finale di qua, altrimenti pelato sarà pelato barra n e poi non lo trovo più quando vado a cercarlo. A questo punto leggerò i dati, quindi avrò personaggi uguale lista vuota, for, line in file e leggerò una singola, i campi della prossima riga, quindi campi uguale, e faccio lo stesso giochino, f.readline, .rstrip, barra n, Split. E in questo caso ho una lista, che contiene i campi della generica riga, Charles, uomo, biondo, corti, no, no, eccetera. Adesso ho due liste, quella coi campi e quella, quella coi, come l'ho chiamato prima? Eh, l'ho chiamato anche questo campi perché eh, chiamano titoli. I titoli e i campi della riga. A me non servono due liste, ma mi serve un dizionario, le cui chiavi siano i titoli e i cui valori siano i campi. Nell'ordine. Quindi titoli di 0 sarà la chiave del valore campi di 0. E quindi lo devo mettere in un dizionario, quindi metterò che è il record che sto calcolando, che sto creando è un dizionario vuoto dentro cui andrò a mettere tutte le chiavi corrispondenti a tutti i titoli, for uh, i in range di length di titoli, nel mio record, alla chiave corrispondente al titolo iesimo metto il valore corrispondente al campo iesimo. Allora ho il dizionario che posso aggiungere alla mia lista dei personaggi. Record, append, non add, questa è una lista. scusa, non è f.readline ma è line, visto che ho fatto un ciclo for. Mi sono fatto prendere la mano dal copia e incolla. Questo qua sarebbe carino come errore. Funzionava, l'ho fatto copia e incolla sotto. Sapete dirmi che effetto avrebbe quest questo codice? No? Legge una riga sì una riga no. Non la legge due volte, cioè nel senso che il for legge una riga e poi il readline legge quella dopo, io elaboro quella dopo, ma quella prima l'ho saltata e quindi mi troverai solamente a metà dei personaggi. Ok, l'abbiamo messo a posto, sono accorto in tempo quindi vediamo un po' se funziona anche la versione stupida. None, non funziona perché mi manca il return, ad esempio. Sembra che sia la stessa cosa. Ok. Quindi non è nulla che non si possa fare anche normalmente. Ok, andiamo avanti sull'esercizio vero e proprio. Allora, personaggi è l'insieme di personaggi del gioco, dopodiché devo leggere le mosse. Allora, avrò anche qua una funzioncina che mi permette di leggere le mosse, no, gli passo il nome del file e lei che cosa farà? Restituirà, abbiamo detto prima, un dizionario che, che contiene le varie mosse. Quindi f uguale open eh, nome, file, qui la open fa sempre scoppiare le cose, read encoding, UTF8, F close, eh, mosse uguale, una lista vuota, for line in F, leggo una riga per volta, ciascuna riga è, è fatta di due campi separati da un segno di uguale, quindi in questo caso devo separare i campi con l'uguale, non più col punto e virgola, e quindi avrò... Ehm, campi uguale line, rstrip, barra n, split sul simbolo di uguale, e quindi il mio dizionario dovrà avere come primo campo di zero, eh, campi di 0, che è la chiave, che non come, primo campo, come chiave mosse di 0, la proprietà, colore capelli e come valore mosse di, eh, campi di 1, cioè biondo quindi eh, creerò un record che è un dizionario il cui primo campo no scusate il tutto è un dizionario non mi serve una lista mi sono, mi sono perso mosse uguale un dizionario in questo dizionario aggiungo una chiave, una nuova chiave data da campi di 0 con valore campi di 1. Okay. Quindi ogni riga che leggo aggiunge una entry nel dizionario, ho un dizionario solo, non è uno per riga. E alla fine è il risultato che, che volevo, quindi return mosse. Leggi mosse, mettiamo un, un file fisso qua, poi magari lo chiederemo all'utente. Vediamo cosa esce. Ok, colore capelli biondi, lunghezza capelli corti, occhiali sì, e per fortuna mantiene l'ordine per fortuna per definizione, mantiene l'ordine di inserimento e quindi l'ordine in cui dovremmo applicare queste mosse. Allora, adesso abbiamo tutti i dati, dobbiamo giocare la partita. Quindi possiamo definirci una funzione, partita, che riceve i personaggi e le mosse e fa tutto il lavoro. Potrei farlo nel main, ma il main mi fa comodo per metterci le print, di debug, fare le prove. Allora, um, in, la partita va avanti in base alle mosse, quindi questa funzione partita alla fine avrà un bel ciclo che prende una per volta le mosse, quindi sto iterando, ricordiamoci che mosse è un dizionario, sto iterando sulle chiavi di quel dizionario e ogni volta dovrà rimaneggiare l'elenco dei personaggi e stamparlo. Quindi magari mi può far comodo, teniamo in sospeso questa funzione per un attimo, mi può far comodo una funzione che stampa i personaggi. Tanto dobbiamo farlo una volta all'inizio, non in questo formato, chiaramente. Andiamo a vedere in che formato è proposto dal testo. Così. Col nome qui ti fa vedere trattino e eh, fa vedere eh, i, vari, i vari proprietà, eh, di alcuni, tra l'altro questo non è richiesto, eh, però se, se notate qui vedete barba pelato e quindi stampa queste proprietà barba pelato per coloro che hanno sì e non lo stampa per coloro che hanno no. Anziché dire barba uguale sì, pelato uguale sì, cappello uguale no e occhiali uguale no, chi ha fatto questo esempio ha pensato di stampare solamente quelli il cui valore era sì. Non è richiesto, non c'è scritto specificamente usare esattamente questo formato. Ok? Quindi direi non lo facciamo sicuramente nella prima versione, nella prima versione stampiamo tutti i, tutti i campi, E poi se vogliamo fare i fighetti, allora, cioè, nel senso ci rimane tempo, nell'esame o se vogliamo completare l'esercizio, allora possiamo fare questo miglioramento. Qua non dovremo fare altro che prendere un personaggio per volta, quindi for personaggio in personaggi, e cosa dovrò stampare? Prima di tutto devo stampare il nome, personaggio di nome, mettiamolo in f string che fai? ok ah qui gli apici chiaramente devono essere diversi spazio trattino spazio ecco questo casino per raggiungere il suo trattino. quindi mi stampa il nome dei vari personaggi, partiamo da qua, stampa personaggi, questo è un po' complicato, ok, me li stampa così, in ordine di apparizione nel file, adesso a fianco di ciascuno di questi ci stampiamo le sue proprietà, Quindi nella print ho stampato il nome e adesso dopo questo nome devo iterare su tutti gli altri attributi del dizionario e stamparli. Quindi for di nuovo eh, proprietà in personaggio devo stampare. Proprietà, il nome della proprietà, due punti, il valore, no? Il nome della proprietà, due punti, il valore. Il nome della proprietà è proprietà, due punti, spazio, il valore è eh, personaggio di proprietà. Questo, se però la proprietà non è il nome, perché il nome l'abbiamo già stampato. Quindi if proprietà diverso da nome. Poi devo dire di non andare a capo. E viene fuori una cosa così. No, devo alla fine non dare a capo, scusatemi, alla fine di ogni personaggio. E viene fuori una cosa così. Sesso donna, colore capelli, rosso, lunghezza capelli, corti, occhiali, sì, devo metterci ancora una virgola. Vabbè, questo direi che per momento sono soddisfatto così. C'è questa virgola di troppo che dovrei togliere, però... è un dettaglio di cui se, appunto, se ci avanza tempo ci occupiamo poi dell'estetica. L'importante è che adesso si vedano le, le, le, i valori no? che ci servono per capire se l'algoritmo sta poi applicando correttamente le varie mosse. Questo i personaggi stampa una lista e quindi a seconda della lista che gli passo li stamperà tutti o ne stamperà solamente una porzione. Ok, torniamo alla nostra partita quindi. Quindi la prima cosa che dovrà fare la partita, abbiamo detto i nostri personaggi sono, no? Print, elenco dei personaggi, stamperà questi. Poi ci sono le varie mosse e quindi la prima cosa mi dirà, no? Stampa, se cioè andiamo a vedere l'esempio, mossa 1, domanda questa è la domanda della mossa quindi possiamo dire print mossa due punti la chiave mossa è la chiave di questo dizionario quindi la chiave rappresenta la proprietà e il valore rappresenta il valore dell'attributo quindi mossa Um, mosse di mossa non mi piace chiamarlo mosse ah, no, for mosse di mosse è un dizionario la prima mossa è questa um, quindi noi stiamo dicendo Mossa colore capelli, mosse è questo dizionario che, che comprende entrambi, mosse di mossa è il valore corrispondente alla chiave colore capelli. È veramente poco leggibile, fatemelo cambiare. Usiamo items, che così mi permette di iterare sul proprietà valore, perché altrimenti chiamo 32 cose con lo stesso nome ma hanno, cose, hanno significati diversi. Qui non faccio stampa personaggi, ma stampa, faccio partite. personaggi mossi. Ok, quindi alla fine avrò questo. Questo codice va a iterare sulle coppie chiave-valore del dizionario, la chiave l'ho chiamata la proprietà che deve avere il personaggio, il valore è chiaramente il valore dei capelli corti, eccetera, eccetera, e queste. Questo è l'output corrispondente. Ok, adesso eseguo la mossa. Eseguire la mossa significa, allora, qui ho due scelte. O prima scelgo cosa voglio fare, e poi decido come farlo. La prima scelta possibile è, cancello, da questa lista personaggi tutti quelli che non corrispondono. La seconda possibilità è creare un'altra lista che contenga solo quelli che corrispondono. E alla fine è il risultato è lo stesso. Proviamo a farla prima, cancello, perché è quella più, più rischiosa, nel senso che si può sbagliare più facilmente. Allora, innanzitutto cancellare non mi piace tanto, perché questa variabile personaggi, questa lista, è una lista del main, non è una lista della mia funzione. Cioè, questa mia funzione si chiama partita, serve per giocare una partita. Se io cancellassi via via dall'elenco dei personaggi, quelli che in in questa partita vengono scartati, poi non sarebbe più possibile giocare una seconda partita, una terza, con delle domande diverse. Adesso in questo esercizio dobbiamo fare una, una, una mano sola, ma mi sembra un po' brutto dimenticare, perdere del tutto no, l'elenco dei personaggi. Cioè questa funzione partita sarebbe bene che non modificasse il contenuto dell'elenco complessivo dei personaggi. Ok? Allora... Per questo secondo me è meglio che la funzione al suo interno abbia un'altra lista di personaggi rimasti, che inizialmente sono tutti. Così ho una lista locale che vede solo questa funzione, lavora sui personaggi rimasti man mano che applico le mosse e... Ho usato un list, quindi separo l'alias, ho una lista separata, ho una copia indipendente e no, sono tranquillo di non toccare mai, di modificare mai la lista del, del chiamante. Se notate oggi non abbiamo mai usato, fatto nessuna funzione che modificasse un valore che è stato passato come parametro. Non è un caso, se proprio non ci serve è più semplice così. Ok, e quindi eseguo la mostra significa cancello, da rimasti quelli che hanno proprietà eh, il valore diverso proprietà diverso dal valore. Cioè io ho una lista, rimasti una lista. Posso andare a cercare all'interno di questa lista i vari elementi e per ciascun elemento vedo se, controllo se la proprietà specificata per quell'elemento ha lo stesso valore che è stato specificato nella mossa oppure no. Se no, la cancello. Allora, qui c'è allora, abbiamo una lista, quindi verrebbe, diciamo così, istintivo dire for eh, personaggio in personaggi, anzi rimasto in rimasti. Così è chiaro che sono i personaggi rimasti. If rimasto, allora adesso rimasto cos'è? Un dizionario che racconta un personaggio. If rimasto di proprietà. Quindi, di de tutte le proprietà che ha il personaggio, ne vado a vedere una, che è quella che fa parte della mossa. E lui avrà i capelli biondi, rossi, neri. Se la proprietà è il colore capelli, avrà un valore. Se è diverso dalla proprietà... ...della mossa, eh, scusa, del valore della mossa, sapete cosa possiamo fare, per essere ancora più chiari? rinominare proprietà in proprietà mossa e valore in valore mossa. Quindi se la proprietà che la mossa ha specificato per questo personaggio è rimasto, è diverso dal valore che la mossa ha richiesto per questo, allora lo devo cancellare, non lo devo considerare. Quindi verrebbe da dire rimasti, punto eh, remove, rimasto. Attenzione che questo è sbagliato, eh? quello quello lo farvelo vedere per primo perché contiene una trappola. E poi, stamperò, eh, stampa personaggi, print. Sono rimasti due punti, i rimasti. Tutto questo, ricordiamoci che è dentro un ciclo sulle mosse e quindi viene iterato ma visto che rimasti è sempre la stessa lista si andrà a cancellare via via sempre dalla stessa lista poi alla fine dovremo vedere se ne rimane solo uno oppure no lo andiamo a aggiungere allora cosa succede qua se faccio un run allora la prima mossa qui è eh, colore capelli biondo E sono rimasti un certo insieme di persone ma questo è i capelli rossi e questo è i capelli castani aspetta cosa è successo? poi capelli corti lunghezza capelli corti allora in teoria dovrei avere solo quelli con i capelli corti o capelli lunghi tutti gli altri sono corti ma c'è lui che ha i capelli lunghi. Cosa sta succedendo? Sta succedendo una cosa che ci dobbiamo aspettare tutte le volte che modifichiamo una lista mentre la stiamo iterando. Noi stiamo modificando in questo caso con un remove ma sarebbe la stessa cosa se facessimo un append, se facessimo un insert, se facessimo un pop. Qualunque operazione che modifichi una lista è problematica se su questa lista sto iterando. Perché questa iterazione, questo for rimasti, lui ragiona sugli elementi, questo è come se lui facesse una fotografia dei contenuti della lista all'inizio del ciclo e poi li prende uno per volta. Però è una lista, ricordiamocelo, indicizzata da numeri interi. Adesso noi Python ce lo fa vedere così garibaldino, ma in realtà c'è un indice che 0, 1, 2, 3 va avanti e va a prendere uno per volta gli elementi della lista. Allora, io il primo elemento che avevo qua era Alex, e ricordiamoci che la prima regola è capelli biondi. Alex ha i capelli neri. Allora lo cancello. Ok? va bene Alex occupava la posizione 0 della lista rimasti io faccio il remove di Alex cancello l'elemento che stava nella posizione 0 a questo punto l'elemento che stava nella posizione 1 va indietro di una posizione perché in una lista le posizioni sono sempre tutte occupate e quindi si spostano tutti in là di una posizione ok poi ho fatto questo remove, poi torno su e il for va avanti. E prende, lui la prima iterazione ha preso l'elemento in posizione 0, adesso prenderà l'elemento in posizione 1. Che non è Alfred, ma è Anita. Perché Alfred adesso è in posizione 0, non è più in posizione 1. Quindi il for va avanti come se nulla fosse nelle posizioni che via via ci sono. Ma nel frattempo gli elementi che sono dentro quelle posizioni si sono spostati. Quindi ci sono alcuni elementi che vengono saltati, non vengono guardati. Che sono tutti gli elementi immediatamente dopo uno che ho cancellato. E se il ragionamento che ho fatto è giusto, Alfred rimane. Dovrei cancellarlo, ma rimane perché l'ho saltato, non l'ho neanche controllato quando sono andato a controllare la posizione 1 alfa si è già spostato in posizione 0 e mi ha fregato ok? allora veramente mettiamoci un cartello grande non si modifica la lista che stai iterando se hai un ciclo che itera su una lista non la modifichi modifichi altra roba fai quel che vuoi ma non modificarti la tua stessa lista cioè non è per carità non esplode nulla, però devo essere ben conscio di che cosa succede. Un modo per farlo funzionare potrebbe essere quello di fare questo giochino al contrario, partendo dal fondo, dall'ultimo elemento anziché dal primo. Così la remove toglie roba, ma quelli che sposta sono comunque quelli che avevo già guardato prima. Non so se... Allora basterà mettere questa cosa qua, mettere, se io mettessi, proviamoci, eh, mi è in mente adesso, ma un meno uno qua, che la rovescia al contrario, forse funziona. Eh, guarda come funziona. Quindi questi sono i capelli che elenco dei personaggi, capelli biondi, c'è solamente i biondi effettivamente. Però capite che stiamo camminando su un equilibrio precario, no? E' l'algoritmo che, che in qualche modo è, è sbagliato perché si basa, cioè usa la remove che si basa su, cioè, su a un certo funzionamento che non possiamo dimenticare, okay? Allora, <coughs> o lo faccio così, oppure lo faccio gestendo manualmente l'indice while i minore di len, allora se faccio remove non incremento i se non faccio remove incremento i per essere sicuri di non saltare gli elementi se no il for lui va avanti soprattutto è il for no, che fa questo lavoro qui ma anche un incremento se incrementassi io a mano l'indice se lo facessi automaticamente ad ogni interazione di nuovo non va bene quindi qua dobbiamo sempre fare molta attenzione a queste cose qua no? questo funziona eh, l'altro modo invece più tranquillo è quello di dire senti creiamo una lista nuova e poi la sostituiamo al fondo, eh? perché io poi, questa stessa lista rimasti che, volgo, che voglio che evolva. Quindi nulla mi vieta di ragionare al contrario, quindi commento questo, questo adesso sta funzionando. Però io sono un po' preoccupato perché mi immagino che magari appunto, durante l'esame uno lo fa così, vede questa cosa qua e non capisce perché non funziona, perché effettivamente... No, sono allora è più facile ricordarsi la regola generale, non si tocca la lista che stai iterando. La lista, il dizionario, quello che volete. Ma sul dizionario sono più tranquilli perché le chiavi sono indipendenti, sono proprio le liste che hanno questo spostamento dei dati. Le tuple sono immutabili, sono le liste. Ok, e altrimenti cosa potremmo fare? Potremmo fare. Ah. Uh, L'altra operazione è quella di dire anziché cancellare quelli che esistono, costruisco quelli che rimangono. Cioè anziché cancellare quelli sbagliati, costruisco una lista con quelli buoni. Eh? Quindi quelli validi, cosa sono? Eh beh, andiamo, La stessa cosa, è eh, for, rimasto, in rimasti, però una if al contrario, il rimasto di proprietà. mossa uguale valore mossa, allora validi, punto append, rimasto, e alla fine di tutto rimasto uguale validi, perché voglio che sia la stessa variabile rimasti, però vedete che quando io sto ciclando su rimasto modifico validi, quando modifico rimasti non lo sto ciclando. Questo dovrebbe fare la stessa cosa. Sì, più tutti i biondi, poi i biondi corti e biondi corti con gli occhiali. Quindi, tra le due, è quasi sempre preferibile costruire piuttosto che cancellare, soprattutto se sono dentro un ciclo, se devo cancellare un elemento non è un problema, ma se sono in un ciclo in cui cancello uno o più elementi, più elementi soprattutto, allora devo fare attenzione. Tra l'altro quest'ultimo quest blocco di codice, volendo, visto che è un crea e appendi, è la morte sua per fare una comprehension. Esattamente il pattern di programmazione per cui abbiamo inventato, hanno inventato Comprehension. E quindi, questa cosa qua si potrebbe semplicemente dire rimasti uguale Comprehension rimasto in rimasti, no, aspetta, uh, for rimasto in rimasti if questo. è uguale, eh? ricordate che la comprehension fa proprio questo, for rimasto e rimasti lo, lo metto qua, l'if lo metto qua, e ciò di cui faccio l'append lo metto qua. Però è uguale, insomma, sono tre righe anziché sì che una, non ci dobbiamo preoccupare. Ok. L'ultima cosa che dobbiamo fare qua semplicemente è quella di andare a, a verificare se al termine delle mosse abbiamo vinto oppure no. Quindi dobbiamo trovare un'indentazione fuori dal ciclo for, quindi dopo che ho finito tutte le mosse, vado a chiedermi se semplicemente la lunghezza dei rimasti è uguale a 1, allora... Printa hai vinto, altrimenti stamperò un hai perso, quindi in questo caso mi dovrebbe stampare congratulazione hai vinto. Se invece provassi col file delle domande 2 che invece non, non, è, non sono domande ben azzeccate, infatti vedete che dopo la prima domanda sono rimaste tante, tante persone, dopo la terza domanda ne sono ancora rimaste 4 e quindi hai perso. A questo punto, se io fossi all'esame e avessi ancora tempo, farei due cose. Uno, aggiungerei qualche controllo di errore e prioritariamente lo farei sul, sulla gestione dei file, sull'open dei file e secondariamente eventualmente sull'input dei dati da tastiera dell'utente, se ci fosse, in questo esempio non c'è. E poi eventualmente mettere a posto, dicevamo questo output qua, perché c'è la virgola, ci sono il sì, no, che si possono così condensare, ma questo veramente... Però un minimo di controllo sull'input-output ha senso, perché altrimenti rischiamo di... Soprattutto io questo programma Allora, il testo non diceva... Non diceva da dove si trovava, il. dice, le domande da un secondo file. Ad esempio, bla bla bla, ma non ti dice da dove prenderlo questo file, come fare a sapere quale file, no? quindi la cosa più normale potrebbe essere quella di chiedere all'utente il nome del file, non c'è scritto quindi andava bene qualunque cosa, però è ragionevole che questo programma il main possa fare quel lavoro lì, già non fa niente, allora togliamo queste print di debug e... Possiamo mettere una input eh, nome file mosse uguale input quale file contiene le tue mosse e quindi qua andrà a finire nome file mosse. Allora scrivo domande1.txt e lui fa. Se io rifacessi, però scrivessi domande 1 con un errore di battitura, chiaramente non riesce a aprire il file, mi dà un errore, quindi sarebbe bene gestirlo questo errore a livello di eh, Leggi mosse, ad esempio, no? quindi una bella try, try fai tutto questo, except OS error, o andiamo a catturare il file not found error specifico, oppure più genericamente OS error sono tutti gli errori che possono arrivare dalle operazioni di input-output del sistema operativo. Allora potrò dire file non trovato. e ritorno ad esempio none e nel main se la leggi mosse restituisce none ovviamente non devo fare la partita quindi solo if mosse diverso da none fai la partita Quindi se io scrivo giusto, fa la partita, se scrivo sbagliato, dice fa inesistente e, e si ferma tranquillo. E allora a questo punto mi viene facile anche fare più partite. basta che io ripeta questa cosa e quindi se per caso metto una cosa sbagliata me lo richiede, non capita nulla. Se scrivo domande1.txt mi fa la partita 1, se scrivo domande2.txt mi fa la partita 2 perché per fortuna la funzione partita non mi va a modificare l'elenco dei personaggi, no? come abbiamo scelto di fare prima e quindi posso giocare più partite nella stessa Mano. ovviamente qua non posso uscire perché mi sono non ancora messo e allora no, qui c'è un while true che mi obbliga a giocare fino alla morte ma possiamo ovviamente separare questo in due come sempre ad esempio così, no, batto invio quando non, è. invio mi fa uscire dal programma, quindi eh, come, come dicevamo è importante, la cosa diciamo così di prioritaria è quella di… Eh, costruire dati, strutture dati e gli algoritmi corretti che arrivino al risultato corretto. Fatto quello, andiamo a occuparci no? prima di tutto degli errori di input-output che ci possono sempre essere, lettura di file, eccetera, ehm, e poi eventualmente degli, degli altri aspetti, diciamo così, più di, più di contorno, più di dettaglio del programma. Okay? Voi durante l'esame avete un progetto PyCharm completo, quindi nessuno vi vieta di creare anche più file all'interno di quel progetto in cui andate a magari a mettere i vari pezzi se dovete provare a fare delle cose tanto noi guardiamo solamente il main main.py l'unica cosa che non dovete fare è creare un progetto nuovo cioè potete farlo se create un progetto nuovo ma poi non viene consegnato quello cioè, no, la consegna automatica è solamente del progetto che vi trovate già aperto, lì dentro potete fare ciò che volete ovviamente ok um, se ci sono domande, se no visto che il primo turno di laboratorio di nuovo oggi inizia alle 14.30 perché è quello anticipato rispetto a quello di domani, eh, chiuderei un quarto d'ora prima così do tempo a quelli che non hanno sgranocchiato adesso in quest'ora di mangiarsi ancora qualcosa prima del laboratorio. Noi ci rivediamo, sì dimmi, live... Cos'è 1 4, Non mi ricordo. L'AIBUNO. 1 Qua sopra, quindi molto comodo. Ehm, buone vacanze a tutti, ci rivediamo a gennaio, facciamo ancora un po' di esercizi, farò anche a gennaio degli esercizi sulla parte di teoria. Okay? Se nel frattempo avete degli esercizi che non vi vengono, ditelo, scrivetelo e li guardiamo insieme anche se a distanza. Ok? Arrivederci.